Passiamo a parlare di qualcuna delle tue di start up, innanzitutto Fologram che ha avuto un successo strepitoso. Guarda ci tengo solo a dire una cosa, io ho fatto diciamo in 12 anni roba veramente come ma, una cinquantina di siti internet e applicazioni varie che più o meno sono cresciute da alcune che poi sono state cedute a clienti o ad altre entità, Fologram è un progetto divertente che è nato insieme a Lorenzo Sfienti due mesi fa, durante un pomeriggio sera, proprio per la passione della fotografia e di, la passione di Instagram. Abbiamo deciso di mettere su questa applicazione web per eh, diciamo, dare la possibilità a tutti gli utenti di vedere le proprie fotografie sul web. Non è una start-up, era un'idea diciamo, di un progetto web, che si sta trasformando in effetti comincia a crescere talmente tanto che ci ha dato una visibilità internazionale non indifferente non a caso siamo usciti su CNN su The Next Web sulla BBC MSNBC lo sta utilizzando come applicazione per la gestione delle fotografie dei propri giornalisti sparsi sul territorio I grossi brand sono entrati già sul, sulla piattaforma Air France più che eh, British Airways, Audi e altri converse e altri brand e questo ci ha dato appunto la, diciamo, lo stimolo a portare avanti il progetto e a cercare di trasformarlo in un progetto probabilmente più imprenditoriale non dico adesso una startup immediata ma cominciare a pensare a un modello pro di questo sistema da poter monetizzare questo mi sembra che siano già più di 8500 Url, vanity url generati si sì, entrano mediamente i numeri sono abbastanza alti devo dire la verità perché due mesi di vita aver raccolto 8600 quasi utenti eh, con una crescita di ormai 150-170 alcuni picchi anche 200-250 utenti al giorno nuovi che entrano proprio nel sistema circa 17.000 pagine viste al giorno e ormai 55-60.000 Scusa, 17.000 utenti unici al giorno e circa 50.000-55.000 pagine viste al giorno, quindi un traffico abbastanza sostanzioso che ci ha richiesto già in un paio di occasioni di scalare sia sulle caratteristiche del server, sia sull'applicazione che era nata un po' in spaghetti code, quindi è stata un po' riorganizzata. Lorenzo sa perché ci abbiamo fatto belle nottate già sul, sul sistema uno dei momenti di picco è stato proprio quando qualche giorno fa la, la BBC ha messo un tweet di visualizzare su Instagram le foto dell'uragano Caterina e di Irene e questa cosa ci ha portato un picco di traffico che ci ha mandato giù il numero delle chiamate all'API di Instagram che hanno un limite di 1000 l'ora e a noi ce l'ha bruciate in pochi pochi minuti però lì poi abbiamo ottimizzato, insomma, messo a punto e adesso sta su online, funziona bene e a breve uscirà la, la nuova versione, grazie ad Annalisa che sta riprogettando tutto quello che è la nuova esperienza utente, anche perché la grafica che vedete è stata progettata in corso d'opera e è bruttarella, devo ammetterlo, però è funziona. Capisco, insomma ci saranno comunque delle, dei miglioramenti sia dal punto di vista tecnico che da quello, di, da quello grafico. Quindi. Sì, sì, sì, assolutamente, l'esperienza utente cambierà diciamo, parecchio perché... Annalisa che è il genio che sta portando avanti adesso il nuovo progetto, <ride> darà una veste grafica decisamente migliore, più usabile, con un'interfaccia decisamente studiata. Senti, eh, giusto per curiosità, perché ho visto che comunque avevi lanciato anche altri progetti, tipo ReSquare, Baby, sì. Baby 2.0, che fine hanno fatto questi? Allora, alcuni, eh, proprio come ti dicevo prima, sono dei progetti, sono esperimenti. Io la mattina mi ha definito un po' di, anni, di, di, di mesi fa start-up per compulsivo perché mi prende l'idea, la sviluppo parte e viene messa online. Diciamo che questa cosa qui è un pregio e un difetto allo stesso tempo, perché in alcuni casi dei progetti nascono, vengono sperimentati velocemente e muoiono. Però c'è un diciamo, lato positivo in tutto questo, è invece l'esperienza che ho accumulato. Alcuni progetti, proprio perché nati, eh, diciamo, sviluppati, portati online, mi hanno dato di, modo di capire... Eh, meglio come riprogettare e come sviluppare eh, i prossimi progetti, diciamo che sono dei micro fallimenti che però portano delle grosse praticamente esperienze e Bebido.0 è un progetto che ancora è in essere, ha raggiunto numeri abbastanza diciamo, discreti, sta a circa 18-19 mila eh, download sull'Apple Store. L'applicazione è gratuita e eh, quindi non c'è nessun diciamo, sistema a pagamento. Stiamo raccogliendo utenti e allo stesso tempo stiamo in, diciamo, cercando di capire che modello dare e a chi potrebbe interessare questo tipo di applicazione. Abbiamo ricevuto qualche contatto da soprattutto straniero insomma, online che era interessato, però niente di concreto. The Apply che è un altro invece, esperimento che è stato sviluppato in 72 ore e quello è stato diciamo, il grosso eco che c'è stato dietro a quell'applicazione un'applicazione che ci ha portato un'esperienza abbastanza grande sul, appunto sulla scalabilità del sistema, proprio perché in pochissimo tempo l'applicazione è cresciuta tanto, c'è stato un bombardamento di, di fotografie da parte degli utenti e questo ci ha permesso di imparare e studiare tutto quello che era storage su Amazon più che scalare l'applicazione. La, Lì abbiamo imparato un'altra cosa, cioè il, il, come dover gestire meglio l'engagement degli utenti. In effetti, gli App Like, uno dei difetti che aveva eh, e che probabilmente non appena abbiamo due secondi di tempo, visto che non si può fare tutto nella vita, riprenderemo. Avrà un modello di ingaggio degli utenti decisamente diverso. Quindi, gli App Like, nella prima versione, uno dei problemi era appunto. Le fotografie venivano sparate, l'applicazione veniva utilizzata, però l'utente non era incentivato a ritornare sull'applicazione per utilizzarla perché in qualche modo non era strettamente in contatto con altri utenti. Banalmente, è facile per poter far follow su un altro utente, vedere lo stream di, de, degli altri utenti. Questa cosa non genera la crescita e l'interesse degli utenti che, che ci aspettavamo. La prossima versione ci sarà anche questo. Um, mi sembra di capire che comunque mh, quando si tratta di start-up piuttosto che progetti sia online che offline per carità, ma specialmente per quelli online sono necessari i finanziamenti Quali sono le, le possibilità per chi apre una start-up adesso? Allora, io ho un approccio un po' diverso Io penso che prima di arrivare a un finanziamento il, lo start-up è, è premessa, dipende chiaramente dall'entità del progetto e da quello che si deve intraprendere, ci sono progetti che probabilmente senza finanziamenti e senza un capitale apportato per avviarlo non, non riescono ad andare a nessuna parte, però secondo me la maggior parte dei progetti prima di tutto devono essere diciamo, autosostenibili o comunque con un modello che riesce a portarli online in modo strutturato senza dover per forza aver subito i soldi prima ancora di partire e secondo me quello è un buon esercizio perché eh, diciamo, permette a chi lo sta sviluppando di, di tarare e capire dove poter migliorare sull'ottimizzazione dei costi per poter eh, diciamo, evitare di crescere sempre a, a pareggio tra revenue e costi, revenue e costi. invece eh, se il modello è autosostenibile e c'è un, diciamo una, una crescita strutturata prende forma e poi è più facile anche secondo me venderlo a diciamo, ad un investitore come modello. Um, hai qualche esempio concreto di start-up che ha trovato questo tipo di modello di business? Urca, eh, qualche esempio concreto di startup che ha trovato questo modello di business? Ma diciamo che... Ci sono delle realtà che stanno partendo, eh, che sto seguendo da diciamo, ce n'è una, per esempio, di, di alcuni ragazzi che sto seguendo adesso da un mesetto, che a mio avviso potrebbe avere un modello sostenibile in questo modo. Cioè se riusciamo a generare un'azione di ingaggio agli utenti virale, il modello che c'è sotto potrebbe benissimo diciamo, alimentare e sostenere la la start -up senza dover per forza raggiungere subito o richiedere diciamo un innesto di soldi nel, nel, nella start up. Poi per carità cioè, diciamo che non voglio <ride> fare terrorismo psicologico però eh, se arriva all'investitore che in qualche modo mette soldi diciamo che la cosa che suggerisco sempre è di non svendere il progetto se uno ci crede c'è un modello di, eh, interessante. Uh, ho letto e visto le slide della tua presentazione Pitch and Love. <ride> a proposito di questo, l'investitore è come una donna, bisogna sedurlo. E... Sì, qui, quella, vabbè, quella è una presentazione che ho fatto per la prima volta durante il forum della comunicazione a Roma. e L'obiettivo era comunicare alle, diciamo, alle persone che c'erano in platea, ma in generale diciamo, ai ragazzi che stanno per affrontare una presentazione a un, un investitore, Ehm, diciamo 10 eh, suggerimenti fondamentali per fare una presentazione efficace cioè arrivare in quei pochi minuti a comunicare eh, tutto quello che c'è da comunicare in modo sintetico chiaramente però affrontando tutti i vari punti dal presentarsi la slide numero uno cosa che non succede praticamente mai molto spesso ci sono delle persone che Partono con la presentazione, non dicono salve sono Fabio Lalli, mi occupo di saltano a piedi vari, e di conseguenza, alla fine delle prese della presentazione, chi sta dall'altra parte non sa nemmeno come si chiama chi presenta. Parlare del problema quindi eh, far capire che c'è un problema che va risolto, anche perché non è detto che la percezione di chi sta dall'altra parte rispetto a un problema sia la stessa di chi l'ha affrontato e l'ha analizzato. Quindi, prima di tutto, descrivere qual è il problema che verrà affrontato con quella soluzione e poi eh, spiegare la soluzione. Dopodiché ci sono gli altri punti delle slide che sono appunto la, diciamo, la definizione del team, il piano di, di attività, i finanziamenti, il mercato, i competitor, insomma tutta una serie di suggerimenti sul, sulla presentazione da effettuare. E la metafora del pitch and love beh, era diciamo, più che altro per tenere alta l'attenzione sulla situazione. Infatti, diciamo che le, le slide sono serissime se vengono lette senza immagini, cioè il messaggio che passa è serissimo. Poi, se vengono lette con le immagini è un sì. po' sì, più simpatico. L'ho viste, sono chiaramente sul tuo sito fabiolalli.com, per chiunque volesse andare a vedere la presentazione. Sì.